Caduti della prima e seconda guerra mondiale e ai partigiani che ci hanno liberato, sono chi non ha memoria storica, non ha futuro. A mio giudizio, Quindi un ringraziamento a tutti quelli la loro vita per noi, perché oggi noi potessimo qui essere testimoni di libertà. Sono stato condannato a morte per non essermi associato a coloro che vogliono distruggere completamente l'Italia. La democrazia non basta, bisogna parlare della libertà e della dignità di ogni persona partendo da sé.